Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Contest Lampo per quanto riguarda un account Netflix full HD ragazzi, full HD, 4 schermi, è un account... è un bel account insomma, allora questo account vi durerà per un mese ovviamente non è che vi un account in eterno però comunque sia già potete vedere Netflix in full HD tutte quante le serie ragazzi perché ci sono veramente tutte quante le serie eh, abbiamo anche The Walking Dead eh. insomma c'è di tutto c'è di tutto, veramente di tutto su questo account eh, che altro dire ragazzi eh, partecipate a questo contest domani pomeriggio farò l'estrazione quindi è un contest abbastanza veloce molto lampo perché comunque se creo l'account non è che ve lo posso da dopo 1 2 3 5 giorni o 10 giorni dopo un paio di giorni ci può stare, però non troppi se no poi è inutile che ho creato l'account e quindi nulla vi lascio i requisiti qui a schermo quindi guardatevi bene i requisiti dovete iscrivervi al canale lascia un like e cazzi e mazzi insomma tutti quanti questi requisiti ragazzi mi raccomando eh, tenete anche il vostro canale pubblico in maniera che io possa controllare se vi siete iscritti e se avete lasciato un like che altro dire ragazzi una buona fortuna a tutti quanti detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti no